Un fine settimana sicuramente l'inizio del divertimento della musica a Geffoni Se con eh, questa doppia serata. Appunto De Martino e Maurizio Casagrande e poi Edoardo Bennato. Certo, eh, buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza è il secondo anno consecutivo che il Comune di Giffoni-Segasali da quando la Regione ha indetto il, POR, il POC per gli eventi musicali per gli spettacoli quindi è il secondo anno che il Comune di Giffoni-Segasali accede a questo finanziamento a questo punto mh, mi preme eh, ringraziare la, il Presidente della Regione Campania l'intera amministrazione e i dirigenti che hanno eh, tra approvato il nostro progetto eh, come più volte ho detto eh, Giffoni-Segasali è un paese agricolo. Non abbiamo né mare e né piste eh, da sci. Eh, quindi il nostro intendo, l'amministrazione è al lavoro eh, da anni eh, per far conoscere il territorio, per far conoscere eh, i prodotti tipici, eh, la nocciola IGP di Gifoni, eh, l'olio DOP e il, il castagno. Eh, gli eventi serviranno proprio a questo. Eh, continua eh, la nostra, il nostro interesse per gli artisti napoletani. Eh, abbiamo avuto in ordine cronologico eh, Enzo Cragnanillo, Eugenio Bennato, Peppe Barra, quest'anno avremo Maurizio Casagrande e il concerto unico in Regione Campania dell'artista Edoardo eh, Bennato. Quindi siamo orgogliosi di questo progetto e continueremo, continueremo ad andare avanti in questo senso. La musica apre dunque l'estate, possiamo dire, a Giffoni eh, sei Casali. Certo, la musica apri, apre l'estate, eh, successivamente ci saranno gli eventi nelle varie frazioni organizzate dalle associazioni culturali e quindi noi come Comune apriamo queste manifestazioni e eh, andremo avanti per tutta l'estate. Il futuro invece per quanto riguarda la valorizzazione del Paese che da tempo ha puntato insomma, sul progetto del Paese Albergo e su altre iniziative, quale sarà? Certo, ehm, l'evento in programma per sabato eh, sarà svolto proprio eh, nel giardino antistante il fabbricato eh, di proprietà comunale dell'ex eh, ospedale Abbate Conforti. Quindi eh, Sieti è una delle nostre priorità, eh, innanzitutto per salvaguardare il borgo e, e quindi eh, creare ospitalità per tutti i turisti che vogliono venire nei nostri bei territori. Sì assolutamente, un palinsesto penso per l'importanza unica in modo gratuito della regione Campania, il concerto di Edoardo Bennato sarà l'unica tappa nel tour 2019 eh, in Campania, per di più ad ingresso gratuito, quindi il comune di giffoni Casali, grazie al sindaco, e alla regione Campania ha questa grande opportunità di avere un attrattore importante per il territorio. Dove si terrà con precisione il concerto? Il concerto si terrà in piazza Giovanni Paolo II nel Casale di Capitignano, la piazza del municipio.